Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con peperoni e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 20 minuti circa. Gli Ingredienti sono due dosi di pasta al vino o pasta brisée, peperoni rossi, funghi surgelati, ricotta, specche a listarelle, aglio, prezzemolo, olio, provola affumicata, parmigiano, uova, sale, pepe e noce moscata. Delle due dosi della pasta al vino, una la posizioneremo direttamente all'interno di uno stampo per crostate del diametro da 26 28 cm rivestita da carta da forno, l'altra la utilizzeremo per la decorazione. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi, a velocità 10. Trasferiamo in una ciotola il trito del parmigiano. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il prezzemolo, l'aglio, e i peperoni. Facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8, con l'aiuto di una spatola riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio e i funghi surgelati. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti. a 100 ⁇ antiorario velocità 1 adesso aggiungiamo lo spec l'uovo La provola affumicata. La ricotta. Il parmigiano. Il sale. Il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 3. Composto è pronto, trasferiamolo sulla pasta a brisè o sulla pasta al vino. A questo punto, completiamo decorandola con le strisce con l'altra pasta al vino pasta a brisè. Adesso inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Torta salata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta salata con peperoni e funghi. Grazie e alla prossima ricetta!